Vabbè, adesso avrete le lezioni videoregistrate Nel passato se un studente perdeva le lezioni per qualunque motivo um, si appoggiava sugli appunti di qualche amico o amica oppure ha un testo uh, Il testo è anche utile perché non è detto che capirete quello che io vi spiegherò e quindi magari avrete bisogno di sentire una seconda versione e il vantaggio del libro è che tutto è bello scritto uno riesce a farsi la sua mezza pagina all'ora per i più lenti o più pagine all'ora per i più veloci e, e col proprio ritmo, invece seguire una lezione frontale è sempre molto impegnativo uh, Premetto l'italiano è la mia seconda lingua io sono di nascita statunitense quindi la mia prima lingua è l'inglese uh, il mio italiano non è perfetto vivo in Italia da tanti anni sbaglio in maschile e femminile e, e certe altre regole grammaticali magari quando sarò stanco salteranno scrivere magari non mi riesce particolarmente bene uh, l'orario che hanno messo è folle secondo me perché non capisco perché voi non abbiate fisica il mercoledì e quindi probabilmente dovremmo metterci d'accordo per rendere l'orario un po' più ragionevole vedremo uh, non è tanto pesante su di voi perché voi siete seduti sui vostri culi invece io sono qua per parlare uh, avrò uh, quante ore oggi? 5 a voi e 2 all'altro gruppo quindi ho 7 ore Io. va bene uh, se per caso, vedete, comincio a balbettare e, e spengo, è solo un ictus, niente di grave. <ride> Probabilmente corro qualche rischio in questo semestre. Va bene, allora un paio di considerazioni. Um, I tre testi, c'erano tanti testi, io ho preso tre perché non stava molta roba in questa valigetta. Sono tre testi che segnalo ogni anno e gli studenti più o meno si trovano bene ripeto, ogni studente dovrebbe avere un testo indipendentemente da quello che io faccio, faccio dico un'altra cosa che un paio di anni fa, um, dunque io per prepararmi le lezioni mi faccio sempre degli appunti personali e siccome ho una pessima memoria ogni anno mi preparo lezioni, cioè io me le sono portate dietro perché così magari c'è qualche spunto che l'anno scorso mi è venuto in mente, quindi io li ho con me. Uh, due anni fa uno studente mi chiese di poterli fotocopiare. Io ero molto esitante perché sono punti personali. Uh, intanto sono quasi, quasi tutto in inglese però siccome è fisica c'è pa poche parole sono tutti passaggi matematici e io ho consentito, quindi nella si chiama, speedy copy qua davanti, esistono questi appunti fotocopiati Ok? quindi è la traccia migliore di quello che io faccio uh, ripeto, i commenti personali sono in inglese però sono conti che io facevo la sera prima o in treno al ristorante per prepararmi la lezione del giorno dopo. Ok? Credo che possono essere utili. Poi alla fine molti studenti quando gli ho chiesto ma li ha usati finiscono per dire no, perché alla fine prendevano degli appunti buoni. Poi ho un sito che adesso vi scriverò sulla lavagna, e questo sito, attenzione, nell'avviso, nella bacchecca di fisica dovrò aggiornarlo perché. Ogni due anni il, la quantità di materiale arriva al, al 100% dello spazio disponibile, quindi io copio di Sana Pianta in un nuovo sito e butto via il vecchio. E l'ho appena fatto, quindi il sito adesso <coughs> non è quello dell'università, perché ho cominciato a usare questo sito anni fa. Non so se conoscete Google Sites. Google è il motore di ricerca, no? Google è. <coughs> quindi sites.google.com slash site slash Jeff Weiss fisica generale tutto attaccato c'è la barra finale. Um, calibriamoci. Voi leggete là in alto la mia calligrafia? Qua, questo forse è il più piccolo che scriverò, riuscite a leggere? Okay. Uh, su questo sito parleremo. C'è molto materiale che ho accumulato negli anni. Io faccio lezioni frontali, cioè col gesso. Uh, ma molto materiale, specialmente la seconda parte del corso, che è la parte molto più tosta. Uh, ho fatto PowerPoint di lezioni e quindi è del materiale che voi troverete. Vanno viste in modalità animazione. Nel sito, quando ci andrete, troverete. Uh, magari un giorno verrò qua. Non amo portare computer di classe. Io sono un teorico della. Sono un militante del Jackson. Um, però vi descriverò magari come è fatto il sito, ma date già a curiosare. Mm? Questo link vi porterà sulla seconda pagina. Non è sulla home page, perché è quella che è attiva dove ho avvisi tipo sospensione delle lezioni, uh, avvisi di vario tipo, quando ci saranno gli appelli, uh, le date, le aule, cose che magari so ufficiosamente prima che vengano messe in rete, prima che vi comunichino. Ci sono gli scritti, metto, metto i file degli iscritti, degli appelli scorsi, c'è una raccolta di esercizi dati negli ultimi anni, poi ci sono queste lezioni PowerPoint, c'è un minimo di struttura, non è un sito molto sofisticato, abbastanza brutale, però c'è dentro tutto quello che vi serve secondo me, di quello che in più che faccio, che magari troverete con un po' di difficoltà nei libri, ma c'è nei libri, quindi abbiate, abbiate fiducia. Allora i libri, ce ne sono tre. <coughs> C'è questo, uh, questo è il volume dell'elettromagnetismo, c'è un volume della meccanica ed è fisica generale. Quindi, questo è il primo testo: fisica generale. Sono volumi di meccanica ed elettromagnetismo. Gli autori sono Focardi, Massa, che bel nome, e Uguzzoni, nome un po' meno bello, la casa editrice è la Ambrosiana. Okay. Questo è un libro um, che ho notato che la notazione e l'approccio è molto molto simile a come faccio io. È un caso, cioè non, ripeto, io non seguo un testo. E, um, vabbè, è un testo che è stato concepito per il nuovo ordinamento, quindi per la 270. Sono due volumi, quindi il corso di fisica che facciamo noi copre sia la meccanica classica, la meccanica di Newton, che l'elettromagnetismo, quindi sono due volumi, quindi volumi separati, diciamo così, uh, volume, meccanica e volume elettromagnetismo. Poi c'è un altro testo. Uh, questo, questi sono questo libro qua, conosco gli autori, sono di Padova dove io faccio ricerca. E, um, è basato sul testo del vecchissimo ordinamento antico ordinamento, che era veramente molto molto ben fatto poi quando l'università è cambiata gli autori hanno preso un'accetta e hanno cominciato a tagliare via argomenti dal vecchio libro molto impegnativo molto grosso la prima versione di, questa, di, questo, di questo libro per il nuovo ordinamento ehm, non, mi, non mi piaceva praticamente si vedeva abbastanza che avevano tagliato la, la nuova edizione, la seconda edizione, è già più smussata e credo che hanno quindi fatto un lavoro decente La differenza tra questo libro e quest'altro è che questo è nato come libro della 270 Questo invece è un libro nato nell'antico ordinamento ed è riadattato, va bene? Comunque è un buon testo e gli autori sono fisici di primo ordine, elementi di fisica di fisica, uh, gli autori prima sono uh, Mazzoldi, Nigro, e voci casa editrice e la Edis se non mi sbaglio, sì. È una casa napoletana se non sbaglio. Questa è uh, milanese e anche qua ha, avete diversi volumetti questo, quello che ho in mano è il volume dell'elettromagnetismo, c'è cioè il volume della meccanica esiste tra l'altro anche il volume meccanica virgola termodinamica ma io in questo corso non faccio termodinamica, lo farete in altri contesti, quindi mi risulta che esiste la versione solo meccanica che è più snella, quindi se per caso prendete su questo avrete anche la parte termodinamica ma che questo non, è, non lo affronteremo nel corso non mi hanno dato abbastanza ore per fare anche termodinamica se vogliono che io faccio termodinamica sono ben lieto di farlo ma ho bisogno almeno di una decina di ore in più forse anche 14 ore Terzo testo, sentirete un attimo perché siccome ho, la settimana scorsa ho fatto il precorso, però non sono ancora abituato a parlare, quindi sicuramente la mia voce andrà in crisi oggi, dopo un certo numero di ore, e già adesso si sta seccando. Questo testo, testo ciccione, <ride> Che è scritto volume 1, ma è l'unico volume perché il secondo volume è Fisica moderna. Questo è il volume che contiene meccanica, elettromagnetismo, fluidodinamica che non faremo, e credo che ci sia anche termodinamica qua in mezzo. Si, lavoro, trasmissione termodinamica. E qui questo è un unico testo che ha il vantaggio che avete un unico libro invece di questi volumetti. Questo è un testo americano, tradotto, ovviamente. Um, poi la battuta che ho fatto al percorso se voi prendete in giro il mio italiano io mi vendicherò facendo magari gli orali in inglese um, Cosa stavo dicendo? Ah si, sì, è un testo americano e l'università americana è molto diversa da quella italiana forse le riforme dell'università italiana erano un tentativo, fallito secondo me di avvicinarsi a quello che fanno come fanno negli altri paesi. La tradizione americana didattica è molto consolidata, alcuni libri sono veramente capolavori, sono pieni di belle foto, bei diagrammi, referenze e uh, poi ovviamente un'altra pausa, potete sfogliare questi libri, li metterò qua, è un libro collaudato da generazioni di studenti ed è in continua evoluzione, quindi questo secondo me è un libro estremamente affidabile. Principi di Fisica e il titolo <coughs> Autori sono J.Wett e S.H.R.Way Serway ne ha scritto un casino di libri di fisica Facoltà scientifiche e tecnologiche come ingegneria. Uh, la casa editrice è sempre la EVISES. Okay. Va bene, i tre testi. Ribadisco: uh, ci sono dei libri, questi sono, sono tre, ce ne sono tanti altri. C'è un Resnick, The Holiday Ok, Tipler, ci sono tanti testi. Uh, se avete dei dubbi uh, venite magari al mio ufficio e nella mia bacheca ho una piccola raccolta di altri libri e uno qualsiasi secondo me alla fine va bene. Poi ci sono gli appunti miei personali che però vanno presi un po' con la pinza, prima perché sono in inglese, vabbè, poi qualche errore sparso, c'è? Eh? Quindi non imparate mai a memoria, convincetevi dei passaggi. Uh, ovviamente lezioni prese, eh, appunti presi in classe, c'è sempre qualcuno che prende gli appunti molto bene, quindi individuate quella persona, poi adesso siete molto fortunati perché ci sono le video registrazioni, c'è il sito con un sacco di materiale, veramente tanto materiale. Eh? Andate a esplorare quel sito, c'è un sacco di roba. Va bene, uh, modalità del corso dell'esame, allora. Questa si chiama la seconda finestra Il corso si svolge in questo semestre qua uh, Avrò l'obbligo di fare tre appelli Finito il corso Cioè diciamo estimi Quindi ce ne sarà uno se le cose vanno come spero Finito il corso, circa due settimane dopo ci sarà il primo appello Non faccio un appello subito, non ha senso Poi entro la fine di luglio a, a, proprio alla fine luglio, l'ultima settimana di luglio ci sarà il terzo appello e là in mezzo, tra il primo e il terzo, ovviamente c'è il secondo, che nel, tradizionalmente è verso la prima settimana di luglio, ok? Seconda settimana di luglio al massimo. A settembre c'è un altro appello che fanno 4. Poi, tipo novembre ce n'è un altro. È un appello che io odio, infatti sto lottando per abolirlo. Um, che farebbe 5 poi ci sono due appelli tipicamente gennaio, febbraio va bene? che fa 7 <coughs> ci, credo che ci sia un ottavo durante il, ormai il secondo semestre follie io sto lottando per diminuire il numero di appelli c'è gente che crede che voi dovreste avere tanti appelli io sono contrario, perché cosa succede? Lo studente che ha tanti appelli non sa gestire il suo tempo di studio. Se avete pochi appelli allora prenderete di mira un appello e sarete molto a fuoco nello studio e non farete cazzate, tipo a magari sovrapporre troppi, appelli, troppi esami, ah, perché tento, no? L'idea di tentare un esame è la cosa più stupida che potete fare, dovete studiare, <coughs> apportare una alta percentuale del programma ben in vostro possesso e andare a fare l'esame, non si tentano gli esami, questo messaggio, questo approccio dello studio lo si ha se ci sono pochi appelli, conosco i miei polli, mm? sono un pessimista, chi è un pessimista? È Un ottimista con esperienza, conosco gli esseri umani, se date troppi appelli gli studenti vengono e fanno male gli esami perché non hanno veramente preso di mira quell'appello, vengono così quindi io cercherò di diminuire gli appelli, per il momento la situazione è questa domande finora? modalità d'esame quasi sempre, tranne rari casi ci sarà uno scritto lo scritto ha lo scopo di fare un filtro fare da filtro cioè, altri colleghi fanno eh, esami dove c'è un voto dello scritto poi c'è un voto dell'orale e si fa una specie di media ponderata media semplice, media pesata Per me no, lo scritto è solo un filtro il vero esame è l'orale filtro in che senso? che non voglio che una persona venga a sprecare il suo tempo e il mio ha un orale che è molto impegnativo quando non ha studiato gli scritti saranno semplici come vedrete quando comincerete a guardare gli esercizi che la raccolta degli esercizi, gli scritti passati, saranno semplici, si potranno fare in pochi minuti, poi lo scritto magari dura due ore, però oggettivamente potrebbe bastare 20 minuti, ah, perché quando un esercizio è semplice, se lo studente non lo fa, la ghigliottina cade senza esitazione, senza attrito. Invece, uno scritto compl complicato, come molti miei colleghi amano dare, ha due inconvenienti. Essenzialmente è uno, che impiego troppo tempo a correggere, <ride> se io devo impiegare un quarto d'ora o anche più a correggere un compito e ho 100 scritti, potete fare rapidamente il conto del tempo che mi serve, ma se basta un colpo d'occhio, pochi secondi, io passo, ha messo, non ha messo, ha messo, non ha messo, ha messo, non ha messo e poi l'esame è l'orale Quindi sono scritti semplici. Chiaramente dal mio punto di vista, poi per qualche misterioso motivo, voi li trovate sempre, voi li trovate sempre difficili. Cosa che vi dico. Va bene? Quindi gli scritti sono dei filtri. Ci sono persone che vengono a fare 4-5 volte lo scritto ed è un mistero. Altri magari la media direi un paio di volte una prima volta per qualche motivo ci sono degli studenti che superano <tose> subito ma la maggior parte impiegano due volte c'è sempre la coda, la distribuzione dei studenti chi non riesce mai a superare lo scritto e poi vengono a piangere da me <coughs> ma come ho detto al precorso io non sono un assistente sociale non mi pagano abbastanza e io sono uno sperimentale tra l'altro quindi se uno studente non sa superare lo scritto è una evidenza che non ha sperimentale, che non ha le idee chiare per farlo orale, quindi... è la cosa che si trascina Ok, come vi ho detto la prima parte del corso La prima parte del corso è fisica uh, classica, fisica di Newton, poi sarà un tormentone del corso. Ma la fisica di Newton è una fisica dove le velocità dei corpi hanno, i corpi hanno velocità molto più piccole della velocità della luce. Ok, che per il momento, poi magari aggiungeremo qualche virgola in futuro, cioè scriveremo con più precisione la velocità della luce ma per il momento ricordatevi che 3 per 10 è 8 metri al secondo. Quindi quando i corpi hanno velocità molto più basse rispetto alla velocità della luce, ovvero quando il rapporto v/c è molto minore di 1, che è la stessa cosa, um, è sufficiente la fisica di Newton per descrivere in maniera corretta e precisa quello che avviene. Quindi in qualche modo la prima parte del corso siamo in questo regime che è chiamata eh, regime non relativistico okay? Quindi questa è fisica di Newton Va bene? Questa è la condizione, o oh questa è la cosa, di essere non relativistici. A me piace questo modo di esprimerlo perché uno dei tormentori del corso è il, il concetto di, che le grandezze fisiche che, di cui parleremo avranno dimensioni. Diventa um, sempre più chiaro man mano che parlo vi anticipi subito per esempio una velocità cosa che faremo probabilmente già tra un paio di ore prima della prima, del prima pausa, prima delle 11 credo che riuscirò a dirvi cos'è la velocità ma dovreste saperlo perché lo vedete sul vostro conto chilometri sul tachimetro avete 110 Chilometri all'ora quindi la velocità a ben guardare è una lunghezza diviso un tempo lunghezza, diviso un tempo, questo è un dato. Allora, uno si chiede, chiedo allo studente qual è la dimensione, che dimensioni ha la velocità? Lo studente risponde, chilometri all'ora, no! Metri al secondo, no! Non ti ho chiesto in cosa si misura la velocità. Dire km all'ora o metri al secondo è una scelta di unità di misura in cosa si misura la lunghezza, cioè questo è un percorso no? di quanta strada ho fatto, Beh, quella lunghezza della strada la potete misurare in centimetri, in micron, chilometri, anni luce con una, è una misura, un'unità di misura che voi usa, avete scelto per misurare una lunghezza analogamente il tempo potete misurarlo in nanosecondi, picosecondi, secondi, anni quello che volete, secoli, però non una scelta di un'unità di misura del tempo. Qual è la dimensione fisica della velocità? Si scrive così, con una parentesi quadra, con questa notazione intenderò la dimensione fisica della velocità. La velocità è una lunghezza diviso un tempo, quindi userò il simbolo L maiuscolo e T maiuscolo per le dimensioni delle, ci sono delle cose che hanno dimensioni fondamentali, elementari lunghezza, tempo, poi probabilmente già sto no, domani, probabilmente domani, poi introdurremo, dunque c'è un, una dimensione, ci sono grandezze fisiche che hanno dimensioni di una lunghezza, tipo <ride> la lunghezza del tavolo che non è la stessa cosa che dire in, in che unità la misuro, eh. c'è una grandezza il tempo, che è la dimensione di un tempo sono grandezze in qualche modo primitive che gli esseri umani hanno nella loro, eh, nel loro modo di percepire il mondo c'è uno molto più sofisticato che dovrò introdurre che è la dimensione fisica di massa quindi questo è lunghezza, tempo, massa questo è un concetto sofisticato che dovrò introdurvelo nella meccanica, nella prima parte del corso, queste tre lunghezze bastano per tutte le grandezze fisiche che useremo. Per esempio, la velocità è, una, è un oggetto ibrido che ha dimensioni ibride: ha le dimensioni di una lunghezza fratto il tempo. E io tante volte lo scriverò così: lunghezza tempo alla meno uno. Userò la notazione degli esponenti. Spero che la gente sappia questo. Un'accelerazione, non vi ho ancora detto cosa è un'accelerazione però alcuni di voi forse l'hanno uh, vista nelle scuole un po' di fisica o almeno nella vita quotidiana quando pigiano l'acceleratore sanno che la macchina sta accelerando avranno un'esperienza fisica su cos'è questo concetto ma in fisica l'accelerazione è una grandezza fisica ibrida che ha dimensioni di una lunghezza diviso un tempo al quadrato Ok? Una forza, una forza, come alcuni di voi hanno sentito dire, Newton ci dice che è F uguale a Ma. Quindi, le dimensioni fisiche di una forza è una massa per un'accelerazione. Okay. Tutte le grandezze fisiche e meccaniche nella prima parte del corso possono essere espresse, sono, sono grandezze fisiche con dimensioni ibride, composte di, da queste tre fondamentali Lunghezza, che è un concetto, ripeto, che gli esseri umani hanno più o meno descritto in maniera rigorosa già da qualche miliardo di anni, la matematica, la geometria, la misura della terra, quanto grandi sono i possedimenti del Re, manda fuori i suoi tecnici che misurano il concetto di lunghezza, il concetto di tempo, ahimè, siamo mortali siamo mortali, tempo scorre la massa, ripeto, dovrò spendere qualche ora a spiegare cos'è con queste tre uh, uh, dimensioni fondamentali tutte le grandezze della fisica della prima parte del corso nella seconda parte del corso c'è bisogno di una quarta e fino a qualche anno fa era la carica la carica elettrica che si può indicare magari con la lettera Q poi la gente ha preferito usare la corrente. E la corrente si può indicare, non so, con la lettera I. La, il legame tra questi due è che le dimensioni di I è una carica diviso un tempo. Attenzione, queste sono dimensioni, non sono le unità di misura. Unità di misura è un'altra cosa. L'unità di misura è quando si decide di misurare una lunghezza in centimetri quando si decide di misurare il tempo in secondi quindi se io misuro le lunghezze in centimetri e i tempi in secondi allora le velocità saranno centimetri al secondo se decido di misurare le lunghezze in chilometri e i tempi in ore allora le velocità saranno chilometri all'ora nel sistema internazionale che si adotta in questo corso le lunghezze sono misurate in metri le lunghezze sono misurate in metri i tempi sono misurati in secondi e le masse sono misurate in chilogrammi quindi per esempio una unità di forza nel sistema internazionale una forza cos'è? dimensionalmente una forza è una massa per lunghezza per un tempo alla meno 2 nel sistema internazionale una forza sarà tot 10, cosa? chilogrammi, metri, al secondo al secondo, nel sistema dove si misurano le lunghezze in metri, i tempi in secondi e le masse in chilogrammi. Se cambiate l'unità di misura, le dimensioni non cambiano! Una velocità è sempre una lunghezza di un tempo. che, che voi misuriate le lunghezze in chilometri o metri o i tempi in secondi o ore. D'accordo? Cominciamo già a distinguere, sarà un tormentone del corso, più lo useremo più entrerà la nostra testa. Perché ho fatto tutto questo discorso? Forse perché adesso ho modo di farvi capire perché mi piace questo. Perché il rapporto V su C è un numero adimensionale. E me ne frego delle unità di misura, addirittura. Quindi sto dicendo che questo beta, chiamiamolo beta, è un numero puro adimensionale che esprime la velocità di un corpo in unità di velocità di luce. Quindi, la luce a che velocità va? Beta uguale 1. Un elettrone che viaggia attorno al nucleo attorno a un protone in un atomo di idrogeno non eccitato, diseccitato, allo stato fondamentale viaggia a 1 su 137 volte la velocità della luce quindi un elettrone che orbita attorno a un protone atomo di idrogeno, stato fondamentale La beta dell'elettrone è uguale cioè la sua velocità orbitale diviso la velocità della luce è uguale a 1 su 137 ok quindi vedete che 1 su 137 è la velocità dell'elettrone espressa in unità alla velocità della luce d'accordo? quindi è un numero dimensionale tutto questo per farvi pensare un attimo va bene dov'è il cancellino? Eccolo qua La seconda parte del corso, invece, è, una, è, una, è, un, è fisica relativistica oh, Voi state facendo fisica relativistica? Sì. Perché l'elettromagnetismo, quindi la prima parte del corso la seconda parte è relativistica, per eccellenza Perchè avete che fare con la luce Le onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità beta uguale 1, la velocità della luce Quindi nella seconda parte del corso In realtà stiamo facendo una fisica che non è newtoniana Va bene? In realtà, quindi questo è un corso un po' schizofrenico, la prima parte del corso è newtoniano, la seconda parte del corso è relativistico. Per il relativistico, chi è l'eroe della fisica relativistica? È Einstein, no? Questo è l'eroe e questo è l'eroe. Ecco. Va, Va bene. Allora, nella prima parte del corso è bene cominciare quasi in maniera brutale la fisica. Dunque spero di aver messo la sveglia, non ho la sveglia, ecco qua in carica, questo è fondamentale, non mi ricordo di averlo fatto. Va bene, io se io vedo un quarto d'ora fino alla pausa, quindi posso benissimo iniziare, dai. Ok, allora il problema fondamentale della fisica Um, nasce da un problema di geometria dove diavolo si trova un corpo materiale poi al passare del tempo il corpo materiale si sposterà <coughs> e il corpo materiale avrà altre proprietà fisica come la massa, d'accordo? Ma il problema numero uno è dire dove diavolo si trova, quindi come ho fatto nel percorso, ma senza ripetermi, uh, abbiamo il problema di localizzare questo punto qua, immaginate che in questo punto ci sia un oggetto materiale, questo, un pezzo di gesso, un atomo, un razzo, c'è qualcosa là e volete localizzarlo, dire dove si trova. Allora quello che si fa è si sceglie un punto, questo è un punto matematico, che chiamiamo origine mh? e si decide di dire che questo punto materiale che oh, si trova nel punto matematico P, si trova rispetto a questo punto in quella posizione, cioè riesco in qualche modo a localizzarlo. Allora, uno può decidere come faremo nella fisica vicino perché inutile che sia così lontano. Userò la geometria analitica di Cartesio. Quindi deciderò una volta che ho scelto l'origine, deciderò di dire dove si trova quella particella con delle coordinate con le coordinate cartesiane. Quindi deciderò di scegliere questa direzione, come una direzione speciale, questa qua e di scegliere una direzione perpendicolare chiameremo questo l'asse x, chiameremo questo l'asse y metterò la freccia per intendere che andare in questa direzione sto aumentando la posizione, se io vado in questa direzione qui la mia coordinata x sta aumentando quindi sto associando la retta dei numeri reali sto usando la retta dei numeri reali per costruirmi delle coordinate la freccia sta a indicare che di qua ho i numeri positivi di qua avrei i numeri negativi analogamente questa è la freccia delle Y positive questa è la direzione delle di Y negative viviamo in un mondo tridimensionale quindi l'asse Z dove sta? useremo le convenzioni in questo corso è ahimè della mano destra quindi chi è mancino dovrà sedersi sulla sua mano sinistra e usare la destra per rappresentare la direzione dell'asse z quindi userete la mano destra nel seguente modo indice indice l'asse x il mio indice vedete è molto storto e l'artite è, è fa molto male quando scrivo silenzio asse x il dito medio è l'asse y e il pollice è l'asse z regola della mano destra ok quindi l'asse z sh, esce dalla lavagna ok regola mano destra se voi usavate la mano sinistra sempre con l'associazione che indice l'asse x dito medio l'asse y, dov'è l'asse z? x, y, vedete che la z entra nella linea quindi le, le danno due z diverse per un segno eh? mi raccomando, <coughs> usate la mano destra per non sbagliare di segno l'asse z in questo corso, regola di una mano destra ok, allora molto semplicemente uno ha deciso, si presume di avere delle unità di lunghezza Decide di misurare le lunghezze in centimetri, in metri, chilometri, grande luce e stende delle tacche, cioè questa è l'unità di lunghezza, e usa questo per tracciare delle tacche sull'asse X. Supponete che l'asse Y abbia la stessa tacca. Per chi non è detto, potreste decidere di avere l'asse Y e l'asse X avere due diverse unità di misura, ma useremo la stessa, per esempio metri. e potete associare a questo punto delle coordinate, quindi questo signore qua 1, 2, 3, 4, quindi questo signore ha coordinate 4, virgola, non è un virgola, è una virgola divisoria, non è la virgola decimale, è la virgola divisoria, sto scrivendo una coppia ordinata, anzi in realtà sto scrivendo una terna, perché voglio scrivere le coordinate x, y e z del punto. Quindi la coordinata x è 4 qualcosa, virgola, virgola decimale qualcosa, ma arrotondiamo a 4, questo facciamo 2 e mezzo, userò ahimè il simbolo decimale qua, non uso le virgole come in Italia, uso il decimale, il punto decimale, non la virgola decimale che stiamo facendo fisica, la virgola decimale non si usa in ingegneria, si usa il punto decimale. E la z chi è? Allora, per semplicità, supponiamo che questa lavagna, i punti della lavagna abbiano z uguale a 0 quindi tutti i punti della lavagna hanno z uguale a 0 quindi questo è un, è un problema bidimensionale, si svolge in un piano quindi questo particolare uh, punto sta sulla lavagna e quindi ha coordinata 0 se il punto si trovava, che so qui, dove è il gesso adesso, io avrei dovuto usare, nell'ipotesi di usare la stessa tacca per misurare le lunghezze nella direzione x, allora conterei quanti di questi stanno, no? in questo segmento quanti di questi segmentini ci stanno dentro e scriverei giù il valore che ha se il punto fosse dall'altra parte della mania avrebbe un valore negativo perché l'asse z positivo si intende Esce dalla lavagna, quindi un punto dall'altra parte della lavagna avrebbe coordinata z negativa Allora, per semplicità di disegno anzi facciamo uno schizzo dell'asse x, y, z non un guarda così sfido la vostra capacità di visualizzazione Ok? Supponete che io chiami questo l'asse X e questo l'asse Y Qual è la direzione positiva dell'asse Z? Abituatevi Verso l'alto, ok? D'accordo? Allora per il momento il punto è, questo, è, è su questo piano qui, quindi io potrei mettermi le mie tacche, 1, 2, quante devo fare? 4, 3, 4 e il punto si trova e poi devo fare quanti nella direzione y2 e mezzo? 1, 2, 3 quindi il punto si trova più o meno quattro. per caso era sulla okay. questo qui è il piano questo qua è il piano della lavagna ok? cioè il piano di xy ok? il piano di xy, cioè z uguale a 0 va bene? d'accordo? adesso come sto partendo in quinta poi avremo modo per discutere, supponete che il corpo si stia muovendo okay? al passare del tempo quante cose devo dire? cos'è il tempo? cos'è un orologio? supponete che il corpo a un certo momento si stia muovendo, cioè che questa è la posizione del corpo, immaginate che questo sia l'asse del tempo, sto immaginando che il tempo possa essere rappresentato dall'asse dei numeri reali, che all'aumentare del tempo, ahimè il tempo va in avanti, che ci sia un primo istante e quindi immaginate che il corpo si trovi qui, nel, nel punto, chiamiamola cominciamo a usare una notazione, uh, siccome questo punto ha coordinate x,y, ignoriamo la z, si svolge sul piano in modo, così mi alleggerisco un po' la notazione, in questo istante qua, chiamiamola T1, supponete che la particella si trovi qui. Quindi nell'istante T1 qual è la sua coordinata X? È questa quota. Qual è la sua coordinata Y? È questa quota. Quindi se volete questa quota qui è l'istante TX nell'istante T1 e questa quota qua è la coordinata Y nell'istante T1. ok? Poi il corpo si sposta, in un altro istante T2, il corpo magari si è spostato qui, quindi la sua nuova coordinata x è questa qua, e la sua nuova coordinata y è questa qua, questa è la coordinata x e questa è la coordinata y, tutto si è spostato, ok? Quindi questo punto qua potrei scrivere così, x nell'istante t1 y nell'istante t1 questo è il punto x nell'istante t2 y nell'istante t2 e potete immaginare che se questo fosse un problema tridimensionale la generalizzazione sarebbe del tutto banale no? Va bene? Quindi io in realtà ho tre, ho tre funzioni. nell'istante t1, t1, t1, t2, t2, T2 x cosa è successo? Dal valore cosa aveva l'istante t1? Era 4, quindi metto qua lungo l'asse x Guardate questo diagramma, questo è un diagramma nuovo, è un diagramma ibrido perché l'asse delle ascisse ha che dimensioni? Tempo! L'asse delle ordinate ha le dimensioni di una lunghezza. Quindi questo è un grafico de, di un tipo nuovo. Non è un, non è un grafico cartesiano XY, dove XY magari è un problema di geometria, quel punto si trova nello spazio. No, questo è un grafico nuovo. Sto disegnando... La x come funzione del tempo, quindi in questa è la variabile dipendente è il tempo. scissa è un tempo, poi l'unità di misura lo decideremo: sarà secondi, ore, quello che è. L'ordinata è una lunghezza e misureremo le lunghezze in metri, centimetri, anni, luce. Quindi avrò delle tacche temporali qua che saranno tacche di un secondo, di un minuto, di un'ora, e avrò delle tacche qua che saranno delle lunghezze, un metro, un chilometro. Quindi se questa era la tacca x, uso questa qua, ovviamente il disegno rischio di farlo troppo 1, 2, 3, 4, quindi nell'istante t1 lui si trova con un x uguale a 4, si trova qua su il valore del punto. quindi ho una tacca, ho una tacca, una tacca un notate che queste sono tacche di lunghezze qui ho delle tacche di tempo nell'istante T2 lui si trova dove? 1, 2, facciamo 2 e mezzo? quindi nell'istante T2 lui si trova qui y1 cos'era? y1 era 2 mezzo quindi devo farmi le tacche 1, 2, 3, 2 e mezzo è circa qui e la y è andata a 1, 2, 3, 3. Facciamo 4. Facciamo Tanto per fare una visione più semplice. Mannaggia a me, non li ho disegnati abbastanza distanti. 1, 2, 3, 4. Come faccio? Raso il disegno. Eccolo qua. tutte le tacche uguali per quanto concerne le tacche di lunghezza? Bene, allora questo è l'attacco a 4. Quindi cos'era? Non mi ricordo più, la Y1 era a 2,5 e, e la Y2 è a 4 avevo tanto per semplificare il disegno e me lo trovo qua su la z cosa fa? Era 0 e rimane a 0, quindi il grafico della z è che lui è qui e lui è qui. Ok? Se volete potete collegare quei punti con un segmento per guidare il vostro occhio così lo vedete bene, la tendenza se un altro, una tendenza specie è una tendenza media eh? e qua ci vorrebbe forse un gesso colorato allora guardate queste tre coordinate la x y z e vedete che la x cosa sta succedendo? sta diminuendo la y sta aumentando e la z non cambia affatto il punto 2 se questo è il punto 1 e questo è il punto 2, con questa notazione intendo più P1 cosa intendo? intendo la posizione quando t vale 1 e il punto P1 cioè la posizione 1 e la posizione 2 rimangono sulla lavagna, la z non è cambiata, la y è aumentata, il punto è andato più in su e la x è diminuita, è venuta più a sinistra, ok? e direi di fare una pausa qua e ovviamente cosa farò nella seconda ora? Rapporti incrementali e derivate